Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a creare dei jogger molto particolari per il personaggio uomo con una scarpa a scacchi sotto eh, andrò a creare solamente la parte inferiore perché qualcuno mi ha chiesto tanto i jogger e vi voglio portare i jogger allora per fare questo non serve Save Wizard ma basterà fare quello che sto facendo io vi lascerò anche eh, altri video qui in alto a destra ora che potete trovare e aprire sia per il personaggio donna che per il personaggio uomo e, e i link delle tabelle in descrizione per mettere i vari pezzi allora in primis dobbiamo avere un personaggio uomo in cui andranno a passare i jogger e un personaggio donna che dovremo creare createlo con lo stesso rango in maniera tale da non avere limitazioni sugli acquisti che andrete a fare quindi creiamo un personaggio donna lo possiamo creare random come cazzo vogliamo noi io qui spero sempre che mi capita una figa invece poi mi capitano tutte cesse come state vedendo però no, comunque non è importante ragazzi come lo create se lo create bello se lo create brutto l'importante è che lo create io lascio questa e mamma mia quanto è brutta ragazzi vabbè va altro che salva qui ammasserei io questa no salva comunque vabbè, salvate il personaggio e andate in GTA Online quando andrete in GTA Online ragazzi eh, dovete entrare in un negozio di abbigliamento e dovrete andare a mettere un determinato tipo di scarpe per fare eh, diciamo le scarpe come si chiamano quelle a scacchi insomma io qui vabbè sto cercando un attimino mi sembra che comunque sono quelle da corsa se non mi sbaglio azzurre che hanno tipo il baffo della nike ma vediamo dove cazzo stanno e una volta che abbiamo salvato quel tipo di scarpe lo avremo per tutti i completi Queste è qui ragazzi quindi a questo punto l'unica cosa che dovremmo fare per avere dei jogger particolari dovremmo andare in leggings e salvare tutti i leggings dall'1 al 16 salvarli sempre con queste scarpe io qui sto salvandolo questa parte superiore però voi se mettete uno smanicato o un giubbotto di pelle vi farà un altro tipo di completo eh? quindi ve lo dico come ho già detto vi lascerò in descrizione eh, dei link dove potrete trovare le tabelle eh, per i pezzi che potrete abbinare ovviamente sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna come state vedendo ragazzi io sto salvando tutti questi leggings e sto salvando semplicemente questi solo perché a scopo informativo di questo video vi voglio far vedere come funzionano eh, questi leggings che effetto hanno sul personaggio uomo e basta potrei anche aver messo non so uno stivale o un altro tipo di scarpa però ho preferito mettere queste giusto per rendervi un pochino più semplice la cosa poi come ho già detto vi lascerò nella scheda in alto a destra dei video, tutorial una playlist chiamata Outfit dove troverete tutti quanti i tutorial riguardo questo video sia per il personaggio donna che per il personaggio uomo per fare altri completi e tutto il resto quindi a questo punto eh, salviamo tutti questi completi intanto che li salvo ragazzi vi ricordo il mio gruppo Telegram il mio canale Telegram sul gruppo Telegram troverete Dark Glitch e anche qualche altro youtuber che saremo lì per aiutarvi per scambiare delle opinioni e per tutto il resto ragazzi quando avete salvato tutti questi completi dovete andare in modalità creatore ed è qui che andremo a fare il glitch quindi andremo a creare una gara una gara terrestre qualunque non è importante quale gara e andremo a posizionare tutti i requisiti che il gioco ci richiede quindi andremo a mettere il nome, andremo a fare la foto andremo a fare tutto quello che io sto facendo ragazzi, io qui metto una gara standard con due giocatori in maniera tale da poter posizionare la griglia di partenza molto più semplicemente andremo quindi a posizionare il luogo di attivazione, la griglia di partenza e andremo a mettere due checkpoint ragazzi a distanza di un chilometro uno dall'altro perché altrimenti non ci darà la prova valida quindi io metterò l'altro checkpoint, come vedete è un km e quattordic, km15 Farò la prova e al termine della prova, ragazzi, eh, sarò pronto per continuare a fare il glitch. Sempre in descrizione vi ricordo ragazzi due contest ROD 2 10k, road to 5k, 5k sono per dark, 10k sono per me. Eh, aprite i video, ascoltate tutto quello che si dice nei video, eh, Fate tutti quanti i requisiti. E parteciperete al contest. Quindi, una volta finita la prova, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete andare in start online, seleziona personaggio e dovrete eliminare il vostro personaggio secondario, quello dove avete messo i leggings in pratica. Andrete ad eliminarlo. Fate bene attenzione a non eliminare il personaggio primario, quello che state usando. Dopodiché, una volta eliminato, schiacciate cerchio, andrete nella storia e subito nella storia fate gioca a GTA Online. Io, qui, ho tagliato un pochino di pezzi, sennò il video durava moltissimo. Mi interessa salvare questo completo, che era l'ultimo completo che io ho lasciato, e quindi lo vado a salvare ora perché giustamente non me lo ha rimosso. Lo andrò a salvare in uno slot vuoto e adesso andremo a vedere tutti i, leggings, eh, sì, tutti i jogger che ci ha salvato il gioco jogger ragazzi. sono jogger particolari, non sono rossi, non sono blu ma sono altri tipi di jogger con eh, scarpe a scacchi allora come dicevo la parte superiore io in questo video non l'ho curata tanto però ci sono altri video dove si vedono le parti superiori che potrete abbinare eh, a questi jogger e fare come volete insomma come vedete ragazzi questi sono i jogger particolari ci sono anche altri tipi di jogger ci sono anche i rossi, i blu però quelli lì purtroppo dovete farli con il 6 wizard vi porterò anche un altro tutorial su come fare altri tipi di jogger eh, e tutto il resto come fare anche altri pezzi da poter eh, abbinare a questi jogger ragazzi quindi eh, continuate a seguire il canale per vedere altri video di questo tipo come ho già detto aprite la playlist che trovate qui in alto a destra dove ci sono tutta una serie di completi che comunque potrete anche usare senza nessun problema e che altro aggiungere ragazzi come ho già detto prima vi ricordo tutti i miei contatti in descrizione vi ricordo i miei sponsor se avete bisogno di acquistare qualcosa contattate il mio sponsor e vi ricordo i link telegram se avete bisogno di qualcosa contattatemi in privato chiocciolina Maximilk su telegram oppure sul gruppo telegram che tanto io sono molto attivo e rispondo sempre allora ragazzi qui vi sto facendo vedere che se voi cambiate la parte superiore ovviamente quando avete fatto un completo se voi cambiate la parte superiore automaticamente vi toglierà le scarpe quindi fate bene attenzione a ciò che mettete nella parte superiore eh, in maniera tale da poter eh, salvaguardare i, i jogger che voi avete scelto di indossare e che avete scelto di mettere come vedete io adesso ho rimesso i completi perché non ho salvato e ho di nuovo quel tipo di jogger con quel tipo di scarpa detto questo ragazzi spero che il video, il video vi sia piaciuto che vi sia stato utile spero che ne travede vantaggio per fare i vostri completi un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.